Cadono briciole di bianco sfarinato che si posano sul pavimento di cemento armato Che sembra neve, come qualcosa che c'è anche se nessuno lo chiede Ricopriranno l'ombra di un vaso ammaccato a non perdere in toto un possibile valore Per quanto lieve ne traggo ciò che succede E non mi dire che questo momento no, ti fa cristallizzare il in pausa quando dormi e non mi dire che non sai dire di no a quei momenti in cui bisogni ti metti a lato e poi posmoni Verificati di amoretta alle sfaccettature, senza considerare la luce che si rifrange Siamo il ventaglio visibile a sfumature che si estende accomodandosi al terreno circostante Non è nulla di mistico, osservazione, un cambio repentino della lunghezza di fuoco Lo scatto della lente che segue la sua escursione, articola un'immagine che ripagherà lo sforzo Per quanto l'animo è genesi in movimento, utero, madre, padre, nato e con piacimento lo sforzo chiaro, condivisione e dividendo, il punto favorevole di chi assimila il tempo. L'evoluzione che rispecchia le necessità è un muro imbiancato, stuccato anche riscoperto. Sposta le briciole di colore infarinato, che risiedono tra quelle fughe nel tuo pavimento. lato e poi pongo in